Viene adesso sul palco Luca Vecchi, segretario cittadino, venga, venga Vecchi, non abbia paura, siamo amici, veniamo in pace. Eh, segretario cittadino del PD, grazie innanzitutto in quanto reggiano di averci ospitato. No, grazie a voi, io vi porto un brevissimo saluto. Innanzitutto voglio ringraziare gli organizzatori Pippo, Nico e tanti altri loro due in particolar modo per tutti per questo invito che mi è stato rivolto già diverse settimane fa e quindi vi porto innanzitutto il saluto del PD della città di Reggio Emilia insomma, con i suoi otto circoli e una presenza importante in questa città. Vi dico per quale ragione dal mio punto di vista personale in due minuti Credo che questa iniziativa di questi tre giorni sia un'iniziativa estremamente importante, non solo per chi vi ha partecipato, non solo per il Partito Democratico, ma io credo anche per la nostra città, Reggio Emilia. Io penso che quello che è accaduto in questi mesi, dall'indomani delle elezioni in poi, in questo Paese è accaduto un po' di tutto, è accaduto di tutto anche alle vicende politiche del nostro partito e del centrosinistra. personalmente credo che il livello del dibattito attuale, a livello nazionale sia alquanto inadeguato rispetto anche alle aspettative che si ripongono sul grande popolo del centrosinistra e del nostro partito partito peraltro che sia ancora vivo credo che lo debba più ancora che a una generazione di dirigenti storici, storici lo debba al suo popolo e al suo attaccamento, al suo senso di appartenenza a un sistema di valori e a un impegno quotidiano per un'Italia anche diversa rispetto a quella che abbiamo vissuto in questi vent'anni. In questi giorni invece, in questo luogo, sono andate in scena e stanno continuando ad andare in scena momenti di confronto importante, politico e culturale, mi permetto di dire, che credo sia la strada giusta. Lo dico al di là di quello che poi sarà il congresso, gli schieramenti eccetera, noi abbiamo bisogno di parlare dei problemi delle persone comuni, delle vicende anche contemporanee del nostro tempo, qui si è parlato di rifiuti, di beni comuni, di politiche territoriali, peraltro in una città nella quale sui beni comuni abbiamo fatto cose importanti, abbiamo spento un termo valorizzatore senza riaccenderne un altro e portando la raccolta differenziata a oltre il 60%. Abbiamo avviato un processo di ripubblicizzazione del servizio idrico e quindi credo che i temi che sono stati discussi qui, i temi dell'innovazione tecnologica, la cultura e della legalità, stanno a pieno titolo dentro l'agenda e dentro l'alfabeto democratico del grande popolo del centro-sinistra, ma più strettamente anche del Partito Democratico. E credo che sia stato importante farlo qui, in questo luogo, e nel chiudere vorrei dirvi due cose su questo luogo. Perché credo che paradigmaticamente tenga insieme anche alcune cose che interrogano noi tutti. Per chi viene da fuori reggio, lo dico in particolar modo, questo luogo fino ad alcuni anni fa era un luogo abbastanza avulso rispetto al contesto della città. Per certi versi forse un non luogo, era certo, era l'ostello, ma era un luogo che non era particolarmente abituato ad ospitare eventi, politici, culturali, civici. Poi a un certo punto sono intervenute alcune decisioni, si è fatta una gara per la gestione... Questa gestione è stata vinta da una cooperativa di giovani siciliani, quindi non reggiani, che sono venuti qui a gestire questo luogo, assieme peraltro alle professionalità che lo avevano gestito negli anni precedenti. E in questo luogo in questi anni è rinato, è rinato non solo come ostello, ma è rinato come cuore pulsante della città, tenendo insieme la storia, la cultura e anche il recupero di senso e di significato ad uno spazio pubblico. Ecco, io credo che queste cose, la cultura, il senso di uno spazio pubblico, il protagonismo delle giovani generazioni, siano parte integrante anche del nostro modo di essere e di concepire l'impegno politico. Io mm, vi saluterei qui, ieri credo che il benvenuto sia stato dato da questa città nel modo migliore, forse anche per certi versi inaspettato e credo che domani, che sarà il giorno del saluto, potremo salutarci di nuovo e credo che potremo salutarci nel modo in cui ci si può salutare in una città come Reggio Emilia di fronte a un grande evento politico. Reggio Emilia non è una città che ha fatto solo realizzazioni. Recentemente abbiamo inaugurato la stazione Medio Padana, abbiamo gli asili eccetera. Reggio Emilia è una città che ha una lunga storia di coscienza e di civiltà politica a cui tiene parecchio. Domani è il 7 di luglio, noi celebreremo come tutti gli anni a poche centinaia di metri da qui eh, i martiri del 7 luglio che nel 1960... Alcuni ragazzi di vent'anni manifestando per i diritti e per la libertà, per spingere più avanti i confini della democrazia di questo Paese, persero la vita. All'indomani di quell'evento, come molti hanno sostenuto, l'Italia prese un altro corso. Si aprirono gli anni 60, gli anni del boom e anche dell'espansione stessa dei diritti e della democrazia. Questo fatto... Per certi versi anche drammatico che accade a Reggio Emilia è una delle tante ragioni, uno dei tanti pezzi della storia di questa città che però ci impone, credo, anche il dovere e la consapevolezza di dare il giusto senso e il giusto significato a certi eventi. Quello che è accaduto qui in questi giorni, secondo me è un grande evento. Che credo lascia qualcosa di importante a voi ma lascia anche un segno al Partito Democratico e all'intera città di Reggio Emilia. Quindi credo che domani potremo salutarci con un arrivederci al prossimo anno perché questo evento possa, io lo dico senza presunzione, proseguire e continuare anche nei prossimi anni nel modo migliore. Grazie. Grazie, Grazie a te.